È difficile che la grazia agisca innanzi al pregiudizio, sì perché nella nostra mente noi abbiamo già catalogato, abbiamo già in qualche modo schedato quella persona, in modo particolare purtroppo ci viene facile abituarci a coloro che sono accanto il déjà vu, come spesso si dice, lo conosco, so già di lui troppo, conosco i suoi limiti, conosco quello che lui rappresenta nella mia vita, magari si tratterà del marito, della moglie, di un amico, di un insegnante, di un collega, sì sono persone che conosco, che cosa può venire fuori di buono da loro, le conosco già, mi viene in mente adesso un episodio di... particolare no? di un figlio chirurgo, un noto chirurgo che eh, diciamo che non, non riesce a, a a dare fiducia alla mamma, la mamma dice, ma io dovrei sottopormi a un intervento, preferisco andare da un altro, perché lo conosce come figlio, non ancora... tutti gli altri lo apprezzano, lo apprezzano perché è in effetti un grande professionista, ma la mamma non riesce a capacitarsi, perché lo vede ancora come il suo figlioletto, il suo bambino, sì, può accadere questo, anzi spesso accade, è accaduto a Gesù, a Nazareth, chi sei tu, da dove vieni? che cosa può venire di buono da te, ti conosciamo. Cioè considerare Gesù per quello che è la sua provenienza terrena e non considerare invece la provenienza celeste. E in ogni persona poi sappiamo bene che c'è questa componente spirituale profonda, che c'è questa dimensione di cielo che eh, caratterizza il percorso di ogni persona. Se noi lasciassimo fare alla grazia di Dio, se noi ecco, fossimo aperti alla novità, allora senz'altro vedremmo le persone in modo diverso, anche a coloro che ci sono accanto. Che cosa potrà avvenire mai di buono da quel parroco? Tante volte ecco, lo conosciamo, conosciamo i suoi difetti, conosciamo i suoi limiti. Eppure il Signore può servirsi proprio di Lui per raggiungerti con la sua grazia. Anzi, si serve proprio di coloro che ti ha messo accanto se solo li sapessi vedere con un'ottica un nuova, con un'ottica di fede. Ricordo anche nei confronti di Antonino Bello no? che era chiamato il profeta, il suo modo di agire, il suo modo di parlare, un parlare profetico, un agire profetico, però quando era in vita eh, non è che tutti eh, lo considerassero così. Purtroppo molto spesso ridevano di lui, no? Dicevano, ma è un illuso, lui pensa così di poter cambiare le cose, il mondo va così, non è facile, quello che lui pensa è illusorio, è utopico, ma una sana utopia è necessaria, perché bisogna confidare in Dio nella sua grazia, il Signore può cambiare le cose. E Don Torino Bello ci è riuscito in pieno, ha cambiato molto, il suo agire ha procurato molti frutti, frutti abbondanti di grazia in coloro che l'hanno incontrato. Così dovrebbe essere per ciascuno di noi. Noi pure possiamo essere strumento della grazia, possiamo esercitare la profezia. Tutti i battezzati hanno questo compito di esercitare la profezia, di, di vivere la missione e di avere fiducia degli altri, dare una possibilità anche a chi ti sta accanto, perché il Signore parla attraverso chi ti sta proprio vicino. Buona domenica.